Benvenuti in un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui ti ad affrontare quelli che sono dei topic che possono veramente aiutarci in tante situazioni durante il nostro sviluppo, soprattutto nel nostro sviluppo web. L'argomento della lezione di oggi è Array.from che utilizzeremo per creare quella che è la paginazione, una cosa che può succedere e può essere necessario creare con molta frequenza. All'interno delle nostre applicazioni. La prima cosa da notare è che array.from è un metodo che non è presente all'interno del prototype. Questo che cosa vuol dire? Che io non posso, qualora appunto avessi un, un array, quindi array uguale array anche vuoto, non esisterà questo metodo direttamente sull'array. Io non avrò accesso al metodo from. Perché non, non è presente nel prototype. E quello che questo metodo ci permette di fare è di ritornare un array fornendogli o un oggetto che ha come uh, proprietà length con associata una lunghezza, e ci ritornerà un array di pari lunghezza, oppure a partire da un oggetto iterabile, quindi che possa essere una stringa, uh, un insieme o set. Oppure anche a partire da delle nodelist. E quello che questo metodo fa altro non è che ritornare un array a, partira, a partire da un oggetto, ovvero fornendogli un oggetto che ha come proprietà length e la lunghezza che vogliamo che abbia il nostro. Array, quindi il numero di elementi al suo interno oppure fornendogli quello che è un oggetto iterabile, quindi una stringa, un insieme, barra set o addirittura una not list. Quindi per vederlo subito in azione andiamo ad avere, a pulire questa roba qua e fornire un console.log di array.from e passiamogli stringa. Che contiene parola e come vedete noi otteniamo un array composto dai singoli caratteri della nostra stringa e questo che cosa vuol dire che avremo la possibilità di applicare tutti quei metodi che possiamo applicare ad un array ad altri elementi che ne sono simili questo quando diventa molto utile Beh, quando abbiamo a che fare ad esempio con delle note dove posso andare a passare quello che è utilizzare il metodo for each per attraversare una node list, ma non posso utilizzare altri metodi che sarebbero molto utili come ad esempio find ed è esattamente quello che andremo a fare come primo esempio quindi scriviamo utilizzare find method su una node list per fare questo Abbiamo all'interno del nostro file index.html, semplicemente questa cosa incredibile. E quello che andremo a fare sarà, per prima cosa, di dichiarare una costante element, che sarà un oggetto che avrà lista come prima chiave, a cui passeremo document.getElementById e gli chiederemo l'elemento corrispondente a lista, dopodiché andremo ad avere questa roba al suo posto e andremo a vedere come la costante lista sia uguale a l'array.from element.lista dot child notes ora andiamo a salvare magari la potrei anche console dot logare lista tutte le lettere intorno alla t commento un attimo questa che non ci serve più anche questa cosa qua non è così utile andiamo a salvare e ottengo la mia node list e quindi in questo momento posso andare ad applicare a quello che è il mio nuovo elemento lista il metodo find per compiere un'azione molto semplice, che è quella di andare a rimuovere un elemento. Quindi, se avessi const remove element e semplicemente andasse ad avere lista dot find, dove ho, node, se node dot In. text uguale uguale uguale a secondo, allora vado a ad avere node dot Parent node load, remove child e rimuovo node, altrimenti ritorno nel null. Ok, un attimo, così forse un po' troppo. Vado a salvare e in questa maniera, se io andassi all'interno del mio element a dire che btn è uguale a documento.document.get element by id di btn se a questo punto avessi element. .btn event listener e gli passassi l'event click con Remove element, Quando vado a cliccare sul mio rimuovi, sarò in grado di rimuovere l'elemento secondo. Questo è molto molto utile, molto molto semplice, ci permette di applicare metodi che noi non avremo la possibilità di applicare su delle node list, che all'interno dello sviluppo JavaScript è una situazione molto molto frequente ma il metodo array from è molto utile soprattutto quando cerchiamo di ottenere quella che è la paginazione. La paginazione altro non è quello che prendere una lista di elementi troppo numerosa per essere mostrata in un'unica pagina, dividerla in, tanti, in tante pagine e poi mostrare una pagina alla volta. Spesso questa operazione avviene sul back end che poi passa al front end già magari una risposta in cui è presente il numero di pagina all'interno del quale ci troviamo, ma tante volte anche sul lato frontend abbiamo il bisogno di andare a svolgere questa operazione direttamente all'interno del nostro frontend. Quindi andiamo un po' più giù e avremo paginazione, vado a, beh qui con il logo niente, qui sono tranquillo, la prima cosa da fare è semplicemente quella di andare a Creare una lista di elementi quindi un array di elementi quindi andiamo ad utilizzare il nostro array.from method nell'altra maniera quindi diremo che items è uguale ad array.from a cui passiamo un oggetto che deve per forza avere la proprietà length e gli diciamo che è di 140 elementi. Questo ci porterà ad avere semplicemente un array con, items, con 140 elementi undefined in questo momento ovviamente non è così eh, ut utile però intanto abbiamo già 140 elementi creati in pochissimo tempo ora lo scopo è quello di andare a crearli con qualcosa al suo interno questo ci è concesso dal fatto che array.from accetti come secondo parametro, così come il map method, il filter method, il find method, una callback function che ci permette di accedere al valore attuale, che in questo caso noi passeremo come una, un underscore perché non ci interessa, è quello che è l'index e semplicemente quello che faremo sarà di ritornare index in questa maniera avremo un array di 140 elementi che partendo da 0 presenterà come ultimo valore 139 ok Abbiamo fatto questo passaggio, utilizzato questo underscore perché il primo elemento di questa callback function è il singolo valore, quindi 0, 1, 2, 3, 4 e il secondo è l'indice al quale quel valore si trova in quel momento. Non abbiamo bisogno dell'indice per creare questo array molto molto semplice. A questo punto come creo la paginazione? Beh, La prima cosa sicuramente che devo fare è quella di definire quanti items voglio per pagina, quindi in questo caso noi ne vogliamo in maniera molto semplice 14 items items per page uguale 14 è semplicemente dire che le nostre page sono items dot diviso items per page console.log di pages, che ovviamente sarà 10 e fin qua tutto bello. Nel caso io però volessi avere 17 pagine. Ovviamente non è che io posso mostrare 8,23 pagine, devo per forza andare avanti di un numero arrotondare sempre per eccesso. Questo posso ottenerlo utilizzando math sale che mi permette di arrotondare sempre al numero successivo quindi in questo caso otterrò 9 questa operazione mi permette sempre di avere una pagina in più così che gli elementi che avanzano dalla pagina precedente saranno lasciati in quella pagina in eccesso ma andiamo a creare la vera e propria paginazione per prima cosa io mi rimetterei qua il mio items Okay, così da averlo sempre sott'occhio e quello che noi andremo a fare sarà di andare a creare un array di array che contenga tanti array, quante pagine ci sono e che abbia, ognuno di questi array, abbia il numero di pagine, di, di elementi pari a quello che ho indicato nella mia costante items per page. Per fare questo utilizzeremo, prima di tutto dichiareremo una costante che chiameremo pagination. E diremo che sarà uguale ad array.from. Come primo parametro gli passerò l'oggetto con la proprietà length che sarà pari a page perché voglio creare tanti elementi all'interno di questo oggetto quante sono le pagine di cui ho bisogno. Ognuno sarà una pagina contenente 17 elementi al suo interno. E come secondo parametro avrò una callback function accetterà come primo parametro e mi darà accesso a quello che è il singolo valore io in questo caso non ne avrò bisogno e successivamente io vorrò accedere a quello che è l'indice di questo valore quindi la pagina corrente sulla quale stiamo lavorando che stiamo tecnicamente popolando a questo punto ho bisogno di avere un modo per indicare che da quel punto si parte, da quale punto si parte, quindi da quale indice stiamo partendo a quale vogliamo andare a finire. E questo perché è molto importante, perché io andrò a definire prima di tutto una costante start che sarà uguale a index per item per page. E così in questa maniera otterrò semplicemente il fatto di trovarmi sempre a un punto di inizio che corrisponde ai valori di 0 item per page. Uh, più 1, item per page per 2 più 1, così che sarò sempre all'inizio a 0, perché index parte da 0, io avrò index per, non importa, 0 per 17, che fa 0, poi avrò come punto di partenza di nuovo 17, il 17 elemento, che quindi sarà il numero 18, successivamente poi avrò il numero 35, e così via fino ad arrivare alla fine del del nostro array e ovviamente il valore finale sarà semplicemente start più item per page quindi avrò come punto inizio start che sarà 0 più item per page che è il punto finale che è il diciassettesimo index e per ottenere quelli che sono i miei array semplicemente andrò a dire che const values uguale items dot slice. Che accetta due parametri il primo che è il punto di partenza e il secondo che è il punto al quale fermarsi che sarà start più items per page e l'ultimo elemento non è mai incluso quindi la posizione 17 come sarà in questo caso non sarà incluso quindi si fermerà a 17 e in realtà non andrà a includere la diciassettesima posizione che in questo caso è 18. Ovviamente start aumenterà e io arriverò al fondo di quello che è l'array e semplicemente ritornerò da questa callback function quello che è semplicemente il mio nuovo valore. Ok? Adesso andiamo console.logare, pagination, togliamo items che farà solo casino. Salviamo ed ecco che abbiamo un array di 9 pagine, di, di 9 array che contengono quelle che sono tutte le nostre pagine. E abbiamo l'ottavo elemento che sarebbe, diciamo, la nona pagina, che ha praticamente solo 4 valori. Io in questa maniera ho un qualcosa di dinamico, quindi se quando si a posizionare 6 avrei un array di 24 eh, pagine con all'interno tutti i suoi numeri funziona in ogni modo me, se io 5.5 eh, viene una cosa orribile che non ha senso però mi salva anche quello che andassi a mettere un valore che non ha nessun senso di, di esistere